L'esercizio di oggi, eh, quindi eh, come avevamo già accennato la no, volta precedente, è un, un altro esercizio sulle simulazioni, no? di cui eh, vi ho mandato il link eh, alla pagina GitHub, ma in realtà guardiamo insieme sulle slide eh, il testo che era proposto, aspetta che riesca a condividere la slide giusta. Ecco. Um, quindi, um, noi vogliamo simulare ciò che succede nel pronto soccorso di un ospedale, no? dove eh, voi sapete che le persone arrivano eh, con vari tipi di problemi eh, più o meno gravi eh? e, e è importante nel pronto soccorso che le persone vengano trattate non in ordine di arrivo ma in ordine di gravità. Hm? Eh, quindi simuliamo che cosa succede quando arrivano persone diverse e l'organizzazione del, del pronto soccorso è composta di fatto dalla, da una fase iniziale che in gergo ospedaliero si chiama triage dove il paziente arriva, viene accolto e, diciamo così, rapidamente, da un infermiere tipicamente, che gli assegna un codice di gravità, no? cioè un esame molto rapido, non c'è il medico che visita, eccetera, è semplicemente una, un colloquio, prendo la pressione, due cose veloci, ma i, rapidamente questo eh, paziente deve avere un codice di severità assegnato che è relativo a quello che cioè, viene stimata no, la gravità della sua situazione. Eh, dopodiché eh, entra in una sala d'attesa e ci sono una certa serie di studi medici, diciamo così, chiamiamoli NS, numero di studi, eh, nei quali poi le persone vengono effettivamente visitate e trattate no? questo dipende da quanti dottori sono in servizio quindi uno, due, tre, quattro, diciamo così, studi che lavorano in parallelo nel senso che appena uno di questi studi si libera chiamano il prossimo paziente eh, lo trattano, fanno quello che devono fare è finito questo, lo mandano a casa e poi e chiamano il prossimo paziente e così via eh, a turno, quindi diciamo in continuazione eh, a cosa serve il codice di severità? Il codice di severità dà la priorità nell'accesso agli studi medici, quindi quando il medico, uno studio medico si libera verrà chiamato il prossimo paziente che ha la, la gravità più alta. Mm? Eh, quindi se ci sono pazienti rossi verrà chiamato il prossimo paziente rosso, se ci sono pazienti, eh, diciamo così, gialli con, con gravità intermedia verrà chiamato, e non ci sono pazienti con gravità forte, verrà chiamato il primo paziente con gravità intermedia e così via. A parità di codice di severità eh, vale invece l'ordine di arrivo. Okay? Quindi, noi abbiamo degli eventi che succedono durante la giornata, ma la regola è che i pazienti non vengono chiamati in ordine di arrivo, vengono chiamati invece in ordine di gravità e a parità della gravità vengono invece chiamati in ordine di arrivo tra coloro che hanno lo stesso livello di gravità. Chiamati però solamente quando uno studio si libera ovviamente. Okay tradizionalmente eh, i, codici, diciamo, i codici di gravità vengono eh, codificati come dei colori e quindi abbiamo quella che eh, viene chiamata la gravità eh, rossa no? e che è la, è sono diciamo così, delle situazioni che sono sia serie che urgenti le persone rischiano la vita e quindi devono essere trattate il prima possibile poi invece ci sono le persone che sono serie ma non urgenti che hanno delle, delle, diciamo così, qualche cosa di grave ma non di urgente se si è spaccata una gamba. Sì, questo è grave, eh, però non è urgente se aspetti 5 minuti non, non cambia nulla, tanto oramai l'osso è rotto, no? a meno che non ci siano se sono invece più gravi, allora diventa anche urgente emorragia, fa sapere che cosa. Quindi in questo caso c'è il codice di gravità intermedia che è il giallo, e poi c'è il codice di gravità più basso che è il codice bianco. In cui effettivamente sì, cioè de, de, devo guardarti, ma non hai nulla di urgente. Quindi, se anche aspetti 4 ore va bene lo stesso. Eh, ovviamente non aspetti 4 ore perché gli altri sono andati a, a prendersi un caffè, ma, ma perché ci sono pazienti più gravi davanti a te. Mentre queste persone sono in sala d'attesa possono succedere delle cose, tipicamente un paziente bianco ipotizziamo che dopo un certo tempo, che chiamiamo white timeout, questo qui si stufa e se ne va a casa, no? dice vabbè io ho aspettato 4 ore, nessuno mi ha guardato, si vede che oggi è una giornata in, in complicata, avranno altri pazienti, io tutto sommato non ho nulla di grave, posso tornare domani, oppure posso arrangiarmi diversamente, <ride> e allora vado a casa, se sono un codice bianco. Se sono un codice giallo, eh, può darsi che se la mia attesa si prolunga, possa aggravarmi, la mia situazione possa aggravarsi e quindi possa diventare un codice rosso. No? Quindi se un codice giallo rimane troppo in attesa, questa è un'ipotesi che facciamo sulla nostra simulazione, chiaramente. Eh, rimango troppo in attesa allora mi aggravo divento passo tra i codici rossi e quindi diciamo così l'infermiere se ne accordi diciamo scusi lei ha una faccia che non mi piace tanto aspetta che ricambio il codice colore così passa prima mm? e così come se eh, adesso qui chiaramente lo, lo prendiamo alla leggera perché è un esercizio ma eh, se un codice rosso rimane troppo in attesa oltre un certo tempo che chiamiamo appunto qui time out di rosso eh, diciamo che Passa a codice nero e il codice nero rappresenta il fatto che il paziente se n'è andato, nel senso che è morto, non nel senso che è tornato a casa, era già grave, era già urgente, ha aspettato troppo e vabbè, pazienza, è morto in sala d'aspetto, no? Quindi a questo punto in realtà non, dal punto di vista del, del pronto soccorso e degli studi medici non devo più fare nulla, nel senso che eh, non ha bisogno no, di essere curato, eh, però chiaramente è un, è un evento che il nostro sistema, diciamo così, di gestione dovrebbe il più possibile evitare, okay? Allora questo è quello che può succedere diciamo così, nel nostro pronto soccorso, qui ho, alcuni, ho messo alcuni numeri a caso, eh, tanto per avere dei, dei riferimenti nella simulazione, eh, dei tempi magari che richiede eh, la triage, la triage è da quando il paziente arriva al momento in cui gli verrà assegnato un codice colore, allora, supponiamo che l'infermiere ci metta 5 minuti il triage è rapido, che non ci sia da, mai da fare coda al triage, no? non devi mai aspettare far... nel momento in cui arrivi immediatamente vieni guardato e 5 minuti dopo sei in strada attesa col tuo codice colore assegnato e poi quando entri in uno studio medico, eh, la, il medico deve lavorare su di te e una, una quantità di tempo che è variabile in funzione del colore quindi supponiamo che ad esempio un codice bianco una volta che entra in uno studio medico ci rimanga per 10 minuti invece un codice rosso magari ci rimane per 30 minuti eh, perché ha bisogno, diciamo così, di, di operazioni più, più complicate, ok? Trovo dei numeri, adesso non ho idea, bisognerebbe andare a prenderli, diciamo, quelli, quelli reali in ospedale, anche fare magari un modello un pochino più, più corretto, ma diciamo così, per partire, per fare un esercizio, diciamo che sono dei valori di riferimento diversi tra di loro, che ha senso che siano in ordine crescente, ovviamente. Quindi, che cosa succede ai nostri pazienti? Il paziente, chiamiamolo P., come Pippo o come paziente, eh, arriva, eh, viene subito, nel momento in cui arriva, viene questa operazione di triage eh, e dopo il triage il paziente avrà un paziente più colore. Cioè, dopo la fase del triage, al paziente abbiamo assegnato anche un codice colore, che è il suo codice di gravità. A questo punto il paziente entra in sala d'attesa e ci rimarrà di base, fino a quando eh, non ci sia uno studio, uno tra i vari studi medici, che si libera e quindi a questo punto il nostro paziente può entrare nello studio 3 perché si è liberato in questo momento. Eh, ci rimane per un certo tempo, che dipende dalla sua gravità, e poi esce dall'ospedale. Quindi questo è il percorso normale che fanno i pazienti. Poi ci possono essere dei casi in cui i pazienti aspettano troppo qua nello stato di attesa e quindi ci possono essere percorsi diversi, tipo il bianco che si andava a casa, tipo il giallo che si aggrava, eh, tipo il rosso che invece, diciamo così, eh, muore. Mm? Eh, quindi nel, durante no, la sala d'attesa non è, non è diciamo così, uno stato puramente passivo, statico del, del, del paziente, ma è uno stato in cui possono succedere delle cose, e noi dobbiamo simulare che possano succedere delle cose. Quindi l'avanzamento dall'arrivo... Dall alla fine il triage è un avanzamento basato sul tempo. Noi abbiamo detto che per fare questa operazione ci vogliono 5 minuti. Eh, L'avanzamento invece dallo, dallo stata, dalla strada d'attesa allo studio del medico dipende da quando lo studio del medico si libera, quindi dipende da questo evento di uscita. Quindi quando qui esce il paziente Q, eh, allora lo studio diventa libero, allora possiamo chiamare il paziente P, che era in attesa, che è quello diciamo così che... Eh, a maggior priorità all'interno della sala d'attesa. Ricordiamoci che qui dentro i pazienti entrano in qualche modo in ordine di arrivo ma escono in ordine di priorità. Quindi non è detto che l'ordine eh, di uscita, anzi assolutamente l'ordine di uscita non sarà l'ordine di arrivo e quindi dobbiamo un po' complicare questa cosa. Questo in qualche modo ci, ci suggerisce che anche, anche la sala d'attesa in qualche modo dovrà essere gestita con una coda. Prioritaria in modo che io sappia sempre qual è il prossimo paziente che devo chiamare indipendente dal, dagli eventi temporali che anche per, anche per loro usiamo una cosa prioritaria ma quello ormai lo sappiamo perché c'è la variabile tempo che ci dice che cosa succede prima e che cosa succede dopo ok, quindi praticamente il nostro modello del mondo che cos'è? dicevamo, il simulatore deve far evolvere un modello del mondo quindi ha delle variabili attraverso le quali descrive una istantanea di che cosa sta succedendo all'interno del nostro eh, pronto soccorso. e Noi essenzialmente dobbiamo avere l'elenco di pazienti che ci sono nel nostro sistema e qual è lo stato di ciascun paziente. Qui, il modello del mondo mi deve dire, guarda, io ho 10 eh, pazienti in questo momento, uno sotto triage, 8 eh, sono in sala d'attesa, di cui 3 con codice rosso e 2 con codice giallo e 1 codice bianco e gli altri due sono rispettivamente nello studio medico 1 e nello studio medico 2. Okay? Quindi lo status può essere sicuramente il codice colore, ma può anche essere, in questo momento è ancora in triage, oppure in questo momento è in uno studio medico, no? lo stiamo trattando, lo stiamo curando. Lo Se io sono nella sala d'attesa, l'unica cosa che conta è il colore che ho ma se sono, può, può darsi che il paziente sia fuori dalla sala d'attesa, quindi abbiamo questo vario percorso, questi vari stati interni del paziente. Le informazioni sul paziente sono indipendenti dalla, dagli eventi temporali. Okay? Noi eh, stiamo, qua ci stiamo chiedendo, okay, in un determinato istante di tempo, se io entrassi nel pronto soccorso e facessi una fotografia di ciò che c'è, come lo descrivo? Lo descrivo ad esempio appunto, dando un elenco di pazienti e per ciascun paziente dico dov'è dov'è e qual è la sua gravità per carità gli eventi invece sono, sono quei, eh, quelle azioni che eh, fanno cambiare lo stato del mondo fanno cambiare quindi lo stato di questa collection di pazienti e che, che vuol dire possono far aumentare il numero di pazienti, possono far diminuire il numero di pazienti o possono far cambiare lo stato di uno dei pazienti e che cosa è che può far cambiare questo? Eh, eh, io qua ho provato a riassumerlo in una sorta di macchina stati Ehm, che mi fa vedere quali sono eh, gli stati in cui si può trovare il paziente e quali sono eh, gli eventi, in qualche modo, almeno i principali poi quando implementeremo vedremo se ci bastano come sempre partiamo da, da una prima analisi eh, quali sono gli eventi invece che mi fanno spostare tra i vari stati quindi ho provato a riassumere gli stati in cui si può trovare il paziente con le sfere, no? con, le, con i cerchi, con gli gli stati di questa macchina stati, e le frecce rappresentano le transizioni da una condizione all'altra e quindi ci dovranno essere degli eventi che causano queste transizioni. Quindi un paziente è appena arrivato, supponiamo che sia nello stato che ho chiamato new, quindi new vuol dire è in fase di triage, è appena arrivato lo sta guardando, guardando l'infermiera di triage. Come faccio a uscire da questo stato di new? Beh, passano i 5 minuti del triage, quindi ho un evento, posso chiamare triage questo evento, che mi fa passare dallo stato new allo stato che qui ho chiamato waiting. Di stati waiting ne ho disegnati 3, perché potrei essere waiting, quindi in sala da stesa, col codice bianco, col codice giallo, col codice rosso. Quindi, a valle, e quando il paziente arriva, entra in triage, entra in questo stato, io sono un nuovo paziente. Dopo 5 minuti, c'è cioè la durata del triage, non sono più un nuovo paziente e divento un paziente in attesa, con codice bianco o giallo o rosso. Poi, quando io sono in sala d'attesa, eh, posso passare nello uno stato che si chiama treating, cioè mi stanno curando. Cioè sono dentro uno studio medico, dentro uno degli studi medici. Come faccio a passare dalla sala d'attesa a uno degli studi medici? Eh, come dicevamo prima, se questo studio si libera, allora posso spassare passerà un bianco oppure un giallo oppure un rosso su, in, su, secondo le regole di priorità chiaramente mm? ehm, e poi eh, quando sono entrato nello studio medico eh, a un certo punto dopo un certo tempo che dipende dalla gravità che avevo eh, passo out quindi sono guarito in qualche modo eh? quindi qui chiamo guarito guarito. Beh, scriviamo in italiano guarito e posso passare dall'altra parte, quindi questo è il flusso normale, e poi ci sono i flussi diciamo così, anomali, quando il... passa un certo timeout e il paziente era codice bianco in lista d'attesa, allora va a casa abbiamo detto, quindi lo metto fuori dal sistema ma è tornato a casa senza essere visitato questo timeout è il timeout del giallo che mi dice quando un paziente è stato troppo in attesa con codice giallo si aggrava e diventa codice rosso e questo timeout invece è il timeout del rosso che dice che quando un paziente è rimasto troppo in attesa con codice rosso diventa codice nero e da qua ovviamente non, non, non si muove più in certo senso, no? non può più succedere di nulla eh, purtroppo per lui. Quindi, se noi schematizziamo questo in questo modo, noi stiamo dando una, un modello discreto di quella che è la descrizione di un paziente, cioè stiamo, lo stiamo riassumendo in alcuni stati fondamentali, e stiamo descrivendo quali sono le modalità con cui questo paziente può passare da uno stato all'altro. Queste modalità per passare da uno stato all'altro sono le transizioni, sono le frecce no? che ci sono tra questi vari stati, che dovranno ovviamente corrispondere a degli eventi, eventi nel sistema. La differenza rispetto alla simulazione della volta scorsa è che la volta scorsa, per il noleggio auto, i, i clienti erano tutti uguali, non avevo nessuna informazione sui clienti, quindi avevo solamente l'informazione sugli eventi, che poi erano molto semplici. Qui invece abbiamo un'informazione che dipende dal paziente, for, fortemente dipendente dal paziente, no? perché a seconda delle sue caratteristiche succedono cose molto diverse. E allora no, dobbiamo modellare un po' meglio. Diciamo così, quello che chiamiamo modello del mondo con delle informazioni sul paziente e che, quei, le quali ovviamente avranno influenza sugli eventi, sullo svolgersi degli eventi, così come lo svolgersi degli eventi andrà a modificare le informazioni sul paziente. Quindi per questo è un pochino più complicato. Allora, quando abbiamo queste due cose, nel, nel caso in cui sia un, diciamo così, un modello facile da discretizzare in stati finiti, eh, una rappresentazione di questo genere ci riassume in modo molto compatto buona parte dei ragionamenti che dobbiamo fare. Cioè quali sono gli stati in cui si può trovare, in questo caso il paziente, e quali sono i modi, gli eventi che possono causare una variazione di questo stato. Allora, hm? questa cosa qua la dobbiamo tradurre chiaramente in codice, in un, in un algoritmo di simulazione che parta di fatto con dei parametri iniziali. Quali sono i parametri di simulazione? Beh, sicuramente tutto dipenderà dai, dai vari timeout, dai vari tempi, ma quello vabbè, sono dei numeri che diciamo così, impostiamo in modo più o meno ragionevole la simulazione varierà sulla base del numero di studi medici a seconda di quanti studi ho in parallelo chiaramente questo pronto soccorso lavora più o meno rapidamente e in funzione dell'arrivo dei pazienti noi possiamo pensare che questi pazienti arrivino eh, arrivi un certo numero di pazienti numero pazienti totale che arrivino ad ogni intervallo di tempo anche qua possiamo ipotizzare un tasso di arrivo costante come prima approssimazione chiaramente e eh, un'altra ipotesi che dobbiamo fare è la distribuzione del, delle gravità di questi pazienti, cioè io posso dire che un paziente arriva ogni 5 minuti, ok ma questo paziente sarà, sono tutti i codici bianchi, sono tutti i codici rossi, allora anche qua per semplicità possiamo ipotizzare, queste sono tutte ipotesi di simulazione, ecco, non, non, non sto più descrivendo come funziona il pronto soccorso, sto descrivendo come alimento la simulazione con degli eventi eh, diciamo così, ipotetici. Allora, l'ipotesi che posso fare è dire, vabbè, eh, facciamo finta che il primo paziente che arriva sia un bianco, il secondo sia un giallo, un terzo sia un, re, un rosso e poi ricominciamo da uh, bianco, giallo, rosso e così via, a turno. No? Quindi una, una, una segnazione circolare dei codici, dei codici di priorità, quindi primo bianco, poi giallo, poi rosso. Potrei farla casuale, con, è qui probabile. Però, vabbè, qui, qui c'è scritto di farla, diciamo così, a turno, eh, quindi i primi 10 pazienti saranno un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso, un bianco, un giallo, un rosso e poi ancora un bianco per arrivare a 10, no? eh, E si, in, si inseriscono un certo tempo di arrivo che, che, che è costante. È chiaro che probabilmente sarebbe molto più eh, realistico avere sia il tempo di arrivo che l'assegnazione del codice colore sulla base di un, <coughs> di un modellino probabilistico, no? Però partiamo come sempre dalle cose semplici, perché a complicarle siamo sempre in tempo. E anche qua possiamo simulare un certo intervallo di tempo, diciamo dalle 8 alle 20, di funzionamento del nostro pronto soccorso. E alla fine cosa vogliamo sapere? Quali sono diciamo, i fattori di valore no, del nostro pronto soccorso? Beh, sicuramente quanti pazienti ho curato, quanti pazienti sono andati a casa, i codici bianchi si sono stufati, e quanti pazienti invece sono morti mentre erano in attesa, in sala, sala d'attesa. Mm? E magari ovviamente il numero di pazienti totali che sono entrati, che sarà la somma eh, di questi tre eh, numeri, se lasciamo che ovviamente la simulazione esaurisca tutti i pazienti che sono anche in sala d'attesa dopo le ore 20. Mm? Ok, questi eh, sono diciamo i valori che ci servono fondamentalmente sulla base del dimensionamento del pronto soccorso, quindi il numero di studi, e sulla base in qualche modo del carico di lavoro, cioè quanti pazienti arrivano e quanto frequentemente arrivano, eh, io riesco a capire se questo pronto soccorso funziona bene, cioè nel senso che le persone che arrivano vengono, vengono tutte curate e mandate a casa, oppure se abbiamo un tasso troppo elevato di persone che abbandonano, eh, oppure persone che diciamo così, si trovano a morire dentro la sala d'attesa. Ok? Ehm, è chiaro il modello che vogliamo implementare. Ok, allora se non vedo domande, quindi spero che non stiate tutti dormendo, eh, possiamo passare a provare a implementarlo. Hm? Ci siete? Bene. <ride> adesso, chiaramente a parole sembra sempre tutto facile proviamo diciamo così, a lavorarci nel progetto allora io eh, questa mattina tanto per risparmiare un po' di tempo ho creato delle classi vuote quindi non sperate che ci sia nulla nel progetto di partenza perché c'è una classe evento, una classe simulatore e una classe test simulatore che, che non contengono nulla beh, perché ovviamente ci dobbiamo lavorare adesso faccio solo un branch eh, Soluzione, così teniamo separato il master dove c'è il progetto vuoto rispetto alla soluzione che facciamo insieme hm? ok, quindi lavoriamo dentro questo branch simulazione allora, ehm, come eh, a, a avete visto, avevo scritto su Telegram qualche giorno fa eh, GitHub ha aggiunto una, una caratteristica molto interessante che mancava effettivamente è il fatto che quando voi fate un fork di un progetto come probabilmente avrete fatto il fork di questo per lavorarci insieme alla lezione eh, prima, eh, del momento del fork praticamente il progetto di partenza e quello forcato, diciamo così erano totalmente indipendenti, separati quindi nel caso in cui uno messe, aggiornasse il progetto di partenza non c'era più modo, non semplice perlomeno di aggiornare la vostra copia del progetto invece adesso hanno aggiunto un bottoncino in cui in un fork posso andare a prendere gli aggiornamenti del progetto di partenza e quindi questo è comodo perché così potete avere sia l'aggiornamento del progetto magari che facciamo una lezione, sia l'aggiornamento con, contemporaneamente anche i codici che state facendo voi. Eh, per, perché non si mescolino le cose, eh, è in, se, importante secondo me che voi lavoriate in un branch diverso dai branch che ci sono pubblicati sul progetto di partenza perché altrimenti lui poi cerca di mettere insieme magari il, il branch soluzione che ho fatto io, col branch soluzione che si chiama soluzione che avete fatto voi. E sicuramente darà poi una serie di conflitti perché le cose le scriviamo in modo leggermente diverso okay? eh, quindi se volete usare questo potete benissimo farvi un branch vostro che sia diverso dal nome del branch eh, che usiamo noi e così poi potete avere nello stesso progetto, semplicemente cambiando branch, la soluzione che abbiamo pubblicato noi e la soluzione che avete sviluppato voi, mi sembra una cosa molto comoda, prima non c'era e per fortuna siamo venuti nel momento giusto in cui hanno, hanno pubblicato questa, questa... Di diciamo caratteristica, questa è una nuova funzionalità, è un bottoncino sulla pagina del progetto di GitHub, che compare solamente ovviamente se il vostro progetto è un fork di un progetto di altri. Ok, allora partiamo, partiamo come? Beh, allora, io tra queste varie classi che ho fatto ne manca una, che è eh, il paziente, che in realtà è la classe più importante, perché è quella che ci serve no, per rappresentare, eh, per rappresentare il modello del mondo come l'abbiamo chiamato. Quindi questa classe paziente è una classe che dovrà rappresentare le informazioni che mi servono su questo singolo paziente, in modo che poi io possa mettere questo in una bella lista o in una cosa prioritaria, adesso decidiamo poi dove andranno a finire queste informazioni, ehm, che rappresentano i pazienti che sono attualmente dentro il pronto soccorso. Cosa mi serve? Beh, sicuramente mi servirà eh, conoscere il codice colore di questo paziente, mi servirà conoscere probabilmente anche il tempo d'arrivo, perché? perché mi serve conoscere il tempo d'arrivo? Perché è una regoletta che mi dice che a parità di codice colore deve passare chi è arrivato prima, allora in questo caso mi serve anche l'informazione sul tempo d'arrivo, e, e poi pensiamo a che cos'altro, ok? Quindi noi possiamo avere, eh, un, di fatto avremo due informazioni principali su questo paziente, non, non abbiamo il nome e il cognome e altro, ma abbiamo il tempo di arrivo, quindi potrebbe essere una private local time eh, arrival time. Mm? e poi posso avere il codice colore il codice colore eh, come lo rappresento Beh, potrei fare come facevamo già per gli eventi un'enumerazione di costanti quindi un public enum code, eh, color code color code eh, e questo avrà eh, quali codici può avere, Beh, sicuramente ho bisogno di un codice per, il, eh, per, il, per la gravità, eh? quindi rosso, verde e bianco. Quindi eh, red, yellow, ah, facciamo il contrario, white, yellow, red, purtroppo anche black, è un colore possibile. Poi in realtà ehm, non è solo il codice colore, ma come avevamo visto qui, eh, il paziente poteva essere anche in altri stati che non fossero direttamente legati alla sala d'attesa. Quindi quando sono in sala d'attesa vale il colore, okay? qua. però può essere che ci sia un paziente appena arrivato in attesa di triage, un paziente già in studio, un paziente già uscito, quindi devo aggiungere almeno questi nuovi stati eh, per descrivere che cosa sta facendo il paziente quindi dovrò aggiungere uno stato di new ad esempio che quindi è eh, in triage poi white, yellow, black eh, eccetera eccetera sono in sala d'attesa poi ho lo stato di treating cioè sono dentro uno studio medico e poi uno stato che avevamo chiamato out a casa, perché ho abbandonato oppure sono stato curato. Mm? Questi sono gli stati che abbiamo copiato dalla, dal diagramma stati precedente, può darsi ci bastino, può darsi non ci basteranno, non lo sappiamo ancora, no? però perlomeno ci sembrano eh, quelli necessari. E quindi il paziente, oltre a avere come informazione il tempo di arrivo, avrà anche come informazione private il codice colore. Color code, chiamiamole color. E questa è la classe paziente, gli facciamo i soliti metodi, il costruttore. parte da un arrival time e da un colore, ovviamente, e i get resetter per poter lavorare con questo oggetto, get resetter, di arrival time e di color. Eh, Beatrice mi chiede il timeout. Eh, allora, il timeout è, è un'informazione dinamica, no? che... Ricordiamoci cosa abbiamo detto prima, lo stato del sistema, lo stato del sistema è eh, una fotografia della situazione in quell'istante di tempo. Okay? Quindi, se io vado entro in, eh, in un pronto soccorso, vedo che ci sono 10 persone in sala d'attesa. Non so da quanto queste persone stiano aspettando, siano arrivate, o meglio, lo so, posso sapere andando a vedere il tempo di arrivo ma eh, non so quando si stuferanno, perché è un'informazione che non, non, non è sul tempo presente. Okay? Il time out io lo vedo più come evento, è qualcosa che succederà e quindi nella coda degli eventi ci sarà un evento che è proprio il time out, eh, dovremo creare un evento che è il time out che dice guarda, eh, tra 5 minuti quella persona lì si stufa va a casa, tra 10 minuti quell'altra persona, quell persona si aggrava. Okay? Eh, sono, il time out è una se lo vogliamo vedere qui, è una freccia che porta da uno stato all'altro, allora ciò che porta da uno stato all'altro è un evento, perché fa passare il tempo, fa succedere qualcosa, invece quando sono dentro uno stato il tempo diciamo così, lo vedo fermo, congelato eh, e sto descrivendo la situazione attuale, okay? non, è, non è banale, non è neanche l'unica scelta diciamo così, perfetta quello che sto facendo io adesso, però è chiaro che... Approfitto eh, della domanda no? per eh, condividere il fatto che eh, non è così scontato riuscire a distinguere che cosa modello come stato e che cosa modello come eventi mm? eh, io la domanda che mi faccio è ma eh, quella cosa lì time out è, uno, è un evento se fa cambiare lo stato eh, è uno stato se invece è qualcosa che si vede anche se il tempo non cambia anche a tempo costante quindi in questo caso a me pare più corretto modellarlo come come una, una, un evento, okay? eh, Mario ci dice, eh, modellare a parte il colore degli stati, sì, sarebbe anche possibile, nel senso che eh, Mario sta pensando a due, eh, diciamo così, due proprietà diverse, una solo il colore, quindi bianco, rosso o, o bianco, ehm, bianco, giallo o rosso, e poi invece un'altra... Eh, diciamo così, un'altra un variabile separata che mi dice se sono new se sono morto, se sono in curato oppure se sono andato a casa eh, sì sicuramente sarebbe altrettanto valido, eh, vorrebbe dire che eh, in pratica quando io sono treating, no? è come se io avessi un treating eh, e poi, poi posso dire se sono treating white oppure yellow eh, yellow oppure red e se sono out, cioè di fatto per ogni stato ogni stato del mio sistema è a sua volta diviso in tre colori okay? sarebbe un'informazione sicuramente, ehm, sicuramente più completa sicuramente più completa vediamo se ci serve o no ok? Mm, sì, sarebbe sicuramente valido eh, perché io mi porto dietro comunque l'informazione del codice colore che avevo eh, e indipendentemente mi porto dietro l'informazione su, eh, su a che punto sono nella, varia tra, nella trafila, sì, sarebbe un'altra possibilità eh, io, quando avevo pensato a questo esercizio mi sembrava che il, il colore servisse solo e soprattutto in sale d'attesa no? perché nel resto del sistema mi serviva di meno, ma ho pensato di non modellarlo ma è una scelta, va, altrettanto valida sarebbe stata quella di separare lo stato di avanzamento rispetto al colore Uh, il, triage, uh, il triage è questo stato new, questa condizione new in cui dico io quando creo un paziente lo creo in condizione new e poi so che dopo 5 minuti lui diventerà white oppure white, yellow oppure red perché è ciò che viene fatto dal triage, Ok, quindi chiamiamolo new, chiamiamolo triage, è questo primo stato è quello, uh, è quello diciamo così, in cui l'utente è arrivato e sta Diciamo così, eh, viene valutato dall'infermiere dal, dall in questo caso eh, no, stiamo ipotizzando che non ci sia coda al triage anche per, no? come dice Manuel eh, perché a questo punto io so che una persona se è entrata eh, immediatamente nel momento in cui entra iniziano i diciamo 5 minuti dedicati al triage quindi stiamo ipotizzando che non ci sia coda che ci sia un numero di infermieri di triage sufficiente a servire tutti eh, a ricevere tutti in tempo, in tempo zero, altrimenti Bisognerebbe complicare, bisognerebbe avere uno stato in più che è una coda pre-triage, che a questo punto diventa una coda puramente fifo, primo arrivato, primo servito, ehm, e poi ci sarebbero i 5 minuti del triage, sarebbe un passaggio in più davanti. No? Per semplicità non lo stiamo, stiamo mettendo questo, quindi ipotizziamo veramente che il triage, e io arrivo immediatamente, l'infermiere di triage mi accoglie. Ok, questa è un'informazione che può avere il paziente. E cosa fa evolvere il paziente da uno stato all'altro? Beh, degli eventi no, che fanno spostare, cambiare stato. Allora, quali sono gli eventi che voglio simulare, che devo simulare? Allora, nella classe evento, anche qua, avrò la mia bella enumerazione, eh, che chiamo come sempre event type, e proviamo a elencare qua quali sono i tipi di eventi che ci interessano. Allora, eh, un primo tipo di eventi è quando arriva un paziente, no? quindi possiamo chiamare arrival, nuovo paziente, arriva un nuovo paziente, entra in triage. Quindi qui non, non pensiamo alla coda di ingresso al triage, stiamo pensando che l'arrivo del paziente e l'ingresso in triage siano contemporanei, simultanei. Poi abbiamo eh, l'evento in cui il triage è finito, e quindi possiamo chiamarlo triage, eh, quindi vuol dire è finito il triage, entro in sala d'attesa. con un certo colore, ovviamente, che il triage ha deciso, ha definito. Io ho un evento unico triage perché il colore non è eh, una proprietà dell'evento, è una proprietà del paziente. Quindi quel paziente lì gli avrò scritto dentro, eh, ok, adesso tu sei rosso, e quindi vai in sala d'attesa. Poi come faccio a uscire dalla sala d'attesa? Posso uscire eh, per tre motivi no? eh, o, to o torno a casa o vengo ammesso in uno studio medico oppure muoio ok? sono tre motivi che eh, in realtà qua avevamo eh, riassunto tutti e tre con la parola timeout. perché la causa è la stessa è passato un certo tempo da quando sono entrato in quella sala d'aspetto con quel codice ok? Poi l'intervallo di tempo di timeout eh, cambia e anche il colore, no? eh, cioè, l'effetto, cioè ciò che succede quando scatta questo timeout cambia perché ovviamente dipende dal colore che avevo. Però ci sono dei movimenti, degli spostamenti che dipendono puramente dal tempo, quindi possiamo chiamare un evento timeout, quindi passa un certo tempo di attesa. E poi c'è l'evento interessante che è quello di, eh, invece di essere curato, di essere chiamato in uno studio medico. Eh? Questo qui, free studio, cioè c'è uno studio libero, e quindi se io sono bianco o giallo o rosso posso finalmente essere ammesso allo stato di treating, cioè sono in cura. Eh, e quindi chiamiamolo free studio. Si è liberato uno studio medico. Si è liberato uno studio. chiamiamo qualcuno, qualcuno può essere ammesso, okay? alla fine c'è l'evento in cui invece vengo curato, qui veniva chiamato, non, ecco quello che non avevamo, eh, non avevamo scritto come si chiamava questo evento, potrebbe essere l'evento treated, paziente curato. Okay? Quindi queste sono uh, le cose che possono succedere e che causano una variazione dello stato del paziente. Quindi lo stato può essere uno di questi e l'unico modo per passare da uno, da uno di questi stati a uno degli altri stati è che arrivi uno di questi eventi. Okay? Ovviamente alcuni eventi hanno senso in alcuni stati e non in altri e viceversa. Eh, allora, a questo punto la nostra classe evento sarà molto semplice: avrà sempre il solito tempo, eh, la solita parametro di, di, di tempo, private local time. Time facciamolo importare già.time. Eh, quindi, la marcatura temporale dell'evento stesso avrò il tipo di evento, quindi private event type. Type E poi ovviamente Devo sapere qual è il paziente Cioè se l'elemento Arrival Arriva un paziente Ma quale paziente Perché poi ovviamente devo, Quando farà il triage Dovrò assegnare un colore A quel paziente lì Quindi ho bisogno che l'evento si ricordi di quale, a quale paziente è relativo, no? qui la differenza rispetto a quello del noleggio auto dove c'era qualcuno che restituiva un'auto, invece qui devo sapere esattamente chi è diventato rosso è diventato bianco, quindi avrò anche un riferimento a un patient dentro il mio evento. E poi vabbè avrò i soliti metodi per creare l'evento, quindi creiamo il costruttore, creiamo il getter setter, getter e setter. Ok, e poi, fondamentale, creiamo il, eh, il comparatore. No? Perché ricordiamoci che questa coda degli eventi deve essere inserita in una coda prioritaria, quindi deve implementare l'interfaccia comparable su eventi e quindi deve implementare essenzialmente il metodo compareTo other dove deve confrontare il tempo, no? la marcatura temporale, quindi deleghiamo al nostro local time, quindi this.time.compareToOther.time, quindi il criterio di confronto tra eventi è sempre il criterio di confronto tra il tempo in cui l'evento Uh, si svolge. La coda degli eventi è una coda puramente cronologica, okay? non, il concetto di priorità del paziente, eccetera, sta nel paziente, sta nell'elaborazione dell'evento, ma l'ordine con cui vengono elaborati gli eventi deve essere necessariamente cronologico crescente. Okay? Non c'è modo di saltare coda degli eventi, processare prima un evento futuro e poi solo dopo un evento eh, precedente. Okay? quindi qui non ci complichiamo la vita, la coda degli eventi è un elemento che non è intelligente, semplicemente mette in coda gli eventi e poi sa, sa quale stare per primo. L'intelligenza ce l'abbiamo nel modello del paziente, in questo caso in parte, e anche nel, nel, nel codice che elabora l'evento stesso. Allora qui abbiamo i due pilastri, quindi abbiamo costruito l'evento e il, il paziente, quindi possiamo cominciare a costruire il simulatore. Okay? Allora, il nostro simulatore quindi avrà che cosa? Noi abbiamo detto, dovrà avere la coda degli eventi, dovrà avere il modello del mondo, questo è vero per, per qualunque simulatore no? del mondo, dovrà avere dei parametri di input, quindi parametri di input della simulazione, dovrà avere dei parametri di output, che sono i valori calcolati dal simulatore stesso e quindi rispondiamo separatamente a ciascuna di queste quattro domande, allora la coda degli eventi sarà la nostra vabbè, eh, una coda prioritaria priority queue di event e la posso chiamare queue um, Il modello del mondo, allora, eh, mentre, allora, rispondo anche ad Alessandro, nel frattempo abbiamo creato una coda prioritaria di event, event posso inserire in una coda prioritaria perché implementa il metodo comparable, la domanda di Alessandro è cosa ci hai messo qua dentro, eh, ovviamente devo sempre mettere la stessa classe eh, che sto dichiarando, quindi di fatto dice l'evento è in grado di essere confrontato con altri oggetti di tipo evento, e certo, altri oggetti di se stesso, purtroppo Java non è abbastanza furbo da poter capire che Comparable è sempre con se stesso e quindi sono, sono io che devo aggiungere qual è il tipo di oggetto con cui mi confronto. In realtà non è che non sia abbastanza furbo, ma nel caso in cui avessi classi e sottoclassi le cose si complicano un pochino, ma se abbiamo una classe sola devo sempre confrontarmi con altri oggetti del mio stesso tipo. E quindi comparable di event per, permette di creare, un, di essere inserito in una priority queue di event. Ok, eh, il modello del mondo che cos'è? Il modello del mondo è un elenco di pazienti. Eh, una collection di qualche tipo che contenga i nostri pazienti. Eh, cosa può essere questa collection? Può essere una lista di pazienti, chiamiamola patients, ad esempio, oppure può essere a sua volta una coda prioritaria di pazienti, perché no? no? Eh, perché i pazienti in qualche modo dovranno essere estratti o meglio selezionati dalla eh, dalla sala d'attesa con un criterio che non è il criterio temporale di arrivo no? è un criterio appunto di, di, di priorità quindi sta un po' a noi scegliere come magari lo possiamo scegliere anche tra un attimo nel senso che cominciamo a scrivere il codice poi e ce ne accorgiamo di che cosa ci serve, più, di, che cosa ci serve di più no? eh, se ci conviene tenere i pazienti in una lista oppure avere i pazienti in una coda prioritaria allora avere una coda prioritaria sarebbe molto utile per quando sono in sala d'attesa. Il problema è che non sempre sono in sala d'attesa allora non avrebbe senso tenere una coda prioritaria anche pazienti che sono già usciti, perché in qualche modo non sono eh, da, da, da elaborare, non sono mai da estrarre. No? Quindi probabilmente hm, scopriremo che magari ci, ci servono entrambe le cose. Per ora partiamo dal semplice. Diciamo che abbiamo una lista, una collection, in cui abbiamo messo tutti i pazienti che sono arrivati. Hm? tutti i pazienti che sono arrivati tutti da quando li creo a quando o vengono curati o vengono morti cioè io questa lista aggiungo solo poi eh, eventualmente per gestire la lista d'attesa magari un sottoinsieme di questi pazienti cioè quelli che sono in attesa magari li mettiamo in una coda prioritaria solamente per essere più svegli più, più rapidi a, a, a capire chi è il prossimo che deve entrare mm? eh, quindi eh, e prima però, prima del triage e dopo che sono stati curati, non ha senso che vengano eh, diciamo così, associati in una priorità di attesa. No? Quindi per ora partiamo dalla cosa semplice. Diciamo che abbiamo una lista, poi man mano che, diciamo così, che implementiamo torneremo su a ragionare su che cosa ci può appoggiare. Ehm, L'altra cosa che dobbiamo modellare qua nel modello del mondo è anche eh, lo stato degli studi medici. No? Cioè noi abbiamo questi studi medici che a un certo punto ci devono chiamare e dire beh, sono libero e allora devo sapere quanti ne ho liberi e quanti ne ho occupati. Ovviamente dovrò anche sapere quanti ne ho in totale. Okay? Allora qui avrò queste altre due informazioni. Quanti studi sono liberi, che è quindi un intero, eh, studi liberi qui stavo scrivendo le variabili in inglese, usiamo che print, private, anche qua ho dimenticato di scrivere private, è lunedì mattina per tutti, scusate, uh, private int, uh, free studios, mm? numero di studi medici liberi, oppure occupati, mm, boh, è uguale, numero studi liberi. E ovviamente avrò il numero totale di Total Studios, il numero di quanti studi medici ho in totale, che è il parametro NS del, delle slide. Uh, Free Studio parte da, da NS, da dato Studio, se ogni volta che viene chiamato un paziente chiaramente si decrementa fino a zero. Quando, quando sono a zero, vuol dire che gli studi sono tutti occupati, quindi in questo modo non posso chiamare nessuno dalla, dalla lista d'attesa. Il TO Studio, ovviamente, lo metto tra i parametri di input perché viene fornito dall'esterno, no? mi dà la configurazione del sistema ed è una costante durante la mia simulazione. Mentre il numero di studi liberi varia, si incrementa o si decrementa a seconda dei pazienti che entrano e che escono. Ok? Eh, quali altri parametri di input abbiamo? Eh, abbiamo tutti, tutti i tempi, tutte le costanti temporali. No? Quindi abbiamo, cosa abbiamo? Il tasso di arrivo eh, numero di pazienti. Numero di pazienti a simulare, NP, si chiamava nelle slide. Poi avrò tutti gli intervalli di tempo, quindi il tasso di arrivo dei pazienti, quindi diciamo così, mettiamo insieme queste due variabili sui pazienti, è un duration, t arrival, l'abbiamo chiamato così nella slide se non sbaglio, e possiamo anche dargli un valore di default che può essere, eh, quindi qua importiamo già appunto time, che può essere duration of uh, 5 minuti magari, of minutes. 5. No? poi ab abbiamo la, uh, il tempo necessario per fare le varie operazioni in questa tabella qua duration triage, duration white yellow, red, eccetera mm? quindi abbiamo private duration duration triage Beh, ce la faccio triage Uguale, duration punto era 5 minuti poi abbiamo duration white cioè quanto ci mette a curare un, un codice bianco dopo che è entrato nello studio mi sembra che fosse 10, 10. poi quanto ci mette a curare un codice giallo e sono 15 e quanto ci mette a curare un codice rosso saranno 30. E poi ci sono i vari timeout, la durata dei vari timeout. Li abbiamo scritti da qualche parte? No, non li hanno scritti da nessuna parte. Però sono delle costanti che dobbiamo in qualche modo modellare. Private, duration, timeout white, cioè il tempo per cui un bianco poi si stufa e va a casa, diciamo un'ora, eh, poi abbiamo i timeout out gialli, che è yellow, il tempo dopo il quale diciamo così, un giallo si rimane attesa invento più di 30 minuti, si aggrava diventa un codice rosso e poi ho il timeout dei red che sono il tempo, diciamo lasciamo di nuovo 30 minuti, dopo di cui se un codice rosso rimane in attesa muore. Ok? Uh, non credo che ci siano altre variabili temporali. Tutte queste variabili chiaramente gli ho dato qua un valore di default ma dovranno essere liberamente impostabili anche dal, dall'esterno dall'utente del simulatore ok? Eh, abbiamo ancora l'altra informazione che c'era sulle slide che è la durata della simulazione quindi dalle 8 alle 20 questo è l'altro dato che mi interessa e quindi anche qua mettiamo private local time start time uguale local time of.of800 e il tempo di fine sarà un end time, finiamo la simulazione alle 20. e qui c'è un po' di roba, no? sono tutte le varie costanti, i vari, diciamo così, eh, pomellini che possiamo regolare per cambiare il, la, la caratteristica della simulazione, e cosa devo calcolare alla fine? Ok, mi diceva eh, il numero di pazienti che ho eh, curato, il numero di pazienti che hanno abbandonato e il numero di pazienti che sono morti, erano eh? è tre, quindi private int, eh, patients... Treated, private int, patients uh, abandoned, private int, patients dead, dead, already. immorti. Hm? E questi sono i valori che dobbiamo calcolare. Speriamo di non aver dimenticato nulla. E adesso c'è cioè la parte più facile, che è quella di impostare, diciamo così, il, il simulatore. Più facile, nel senso che poi è sistematica un blocco per volta, ma saranno tutte cose molto simili. Quindi dovrò eh, creare un, un costruttore per questo simulatore... Eh, che in realtà nel costruttore potrò dare eh, magari i, i parametri fondamentali che sono il numero di studi e il numero di pazienti eventualmente e poi tutto il resto ho già un valore di default no? quindi questi vedete che questi due parametri non ho dato un valore di default perché effettivamente sono quelli che sono più importanti allora, questi potrebbero essere i parametri del costruttore. Costruisco un simulatore che lavora con questi parametri. Dopodiché, tutti gli altri possono essere modificati. Oppure, oppure no, nel senso che posso lasciare anche questi dei valori di default in modo che possa essere modificabile anche. Posso fare più run, più, più esecuzioni diverse del simulatore modificando questi parametri. Forse è ancora più comodo per chi lo costruisce. Quindi, magari mettiamo anche qua dei valori di default, tra 3 e pazienti che supponiamo siano facciamo un conticino così a spanne diciamo che visto che lo studio è aperto 12 ore e arriva un paziente ogni 5 minuti quindi sono 12 pazienti ogni ora ok? arriva uno in 5 minuti per 12 ore sarebbero 144 pazienti se riempissimo su 5 minuti magari ne facciamo arrivare qualcuno in meno così verso le 20 di sera riusciamo un po' a... a a, a diciamo così, smaltire le code, quindi ne mettiamo eh, ad esempio 120. Mm? Però sono valori di default che poi l'utilizzatore diciamo del simulatore dovrà cambiare. Allora in questo caso vuol dire che il costruttore non ha bisogno di fare nulla di particolare ehm, e mi costruisco invece un metodo, visto che qua ci sono tante strutture dati da creare, la coda, eccetera, tanti valori da inizializzare posso chiamare questo metodo init no? che inizializza il simulatore eh, preparando tutte le strutture dati che servono quindi diciamo così, questo metodo inizializza il simulatore separato che potrebbe essere separato dal metodo run che esegue la simulazione vera e propria ovviamente prima di inizializzare il simulatore dovremo impostare tutti i parametri di simulazione che vogliamo e quindi di tutte queste variabili qua di tutti i parametri di input dovremo dare possibilità di essere modificati prima di chiamare init, poi quando chiamo init in realtà non dovrò più modificare nulla eh, inizializzare il simulatore e crea gli eventi iniziali eh? sulla base ovviamente dei parametri che ho ricevuto quindi tutti questi, queste variabili qua devono avere un metodo set che permetta dall'esterno di impostare un certo valore quindi quando genero dove è il source i get setter, allora per tutti questi valori devo generare sol solamente il setter dall'esterno lo posso scrivere ma non ha senso che lo legga quindi ti arrival vado in ordine ho il setter poi eh, tot studios non patience allora tot studios o il setter non patience o il setter o poi ho duration le varie duration anche qua questi tre devo mettere tutti il set duration set duration set duration set duration poi i timeout set Set, set, start time and time. Anche questi devono essere impostabili dall'esterno a piacere. I parametri di ingresso. Ovviamente devono essere impostabili dall'esterno quindi devo avere un setter. Quindi to studio non patient duration. timeout, Ok, e mettili in fondo. Diciamo così. Ok, mi sono fatto generare da Eclipse. Vado giù in fondo tutti i vari set per tutti quelli che abbiamo chiamato i parametri di ingresso. E analogamente mi farò generare dei get per i parametri di uscita, in modo che alla fine della simulazione li possa leggere. Quindi anche qua, generate, uh, patient treated è qua, deve avere il get dall'esterno, lo deve leggere, patient dead e patient abandoned. E genero i tre getter. Ok, quindi setter per i parametri di ingresso e getter per i parametri di uscita. Poi me l'ha messo qua, maledizione, lo volevo in fondo. E lo sposto in fondo. Così li ho fuori dal, dalla vista. Ok, questo, operazioni minime per, per renderlo funzionale. Adesso, cosa dobbiamo fare in fase di inizializzazione, cosa dobbiamo fare in fase di esecuzione e poi avremo ovviamente il nostro classico procedura privata, che è quella che fa tutto il lavoro complicato, che avevamo sempre chiamato process event, che riceve un evento per volta e decide che cosa farne, ok? Sulla coda degli eventi, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dall'inizializzazione, l'inizializzazione del simulatore eh, mi richiede ovviamente di inizializzare tutte le strutture dati che mi servono, fondamentalmente la coda degli eventi e l'elenco dei pazienti, quindi abbiamo dis.q, creo una nuova priority queue, ok, vuota, e dis.patients patience, patience, uguale, creo una nuova array list, poi vediamo se dovrà essere una linked list a seconda delle operazioni che ci dovremo fare. Quindi qui creo una new, così non ho problemi, quando ogni volta che chiamo init riparto da capo, okay? ogni volta che chiamo il metodo init vado a ricostruire tutto il simulatore da zero partendo dai valori dei parametri di input, dai valori specificati ai parametri di input. Quindi ho inizializzato le strutture dati di base, devo inizializzare anche tutto, diciamo così, il modello del mondo. Cioè, la coda degli eventi, il modello del mondo, che sono le parti che evolvono dinamicamente, li dovrò eh, inizializzare a un valore sensato, corretto, nel, nel mio metodo init. Okay? Eh, quindi ho anche Free Studios, quindi devo mettere Free Studios inizialmente, this.free Studios uguale al numero di, di studi complessivi studios. cioè inizialmente sono tutti liberi okay? quindi qui ho inizializzato la coda degli eventi e il modello del mondo se vogliamo aggiungiamolo, inizializza coda eventi e inizializza il modello del mondo Adesso deve eh, iniettare gli eventi di input, cioè alla fine adesso dovrò eh, mettere dentro gli, i pazienti, creare i pazienti dalle 8 del mattino alle 20 di sera fino al numero massimo di, eh, di pazienti che è dato da, da questo non-patients eh, che ho a disposizione e li devo inserire nella, nella coda degli eventi, inserendo l'evento quale? Il fatto che il paziente arrivi. Quindi all'inizio io devo inserire tanti eventi di tipo Arrival, con pazienti vari. Okay? Quindi devo precaricare il simulatore con tutti gli eventi di Arrival, gli eventi di input che sono di tutti di tipo Arrival. E allora qui inizierò local time parto da dall'ora di inizio e quindi è this.startTime e cominciamo e posso avere un int il numero di pazienti inseriti uguale a 0 e inserisco utenti finché l'ora è before Dell'ora di fine, e inseriti è minore di dis. numero di pazienti che devo inserire. Cioè finché non ho ancora raggiunto l'ora di chiusura, e fin, ma contemporaneamente ci sono ancora pazienti che devo inserire, li inserisco. Quindi io vuol dire che in funzione di questi due parametri di durata, tempo, eccetera, numero di pazienti, eh, se ho troppi pazienti che vanno oltre le 20 comunque non inserisco tutti, se invece finisco tutti i pazienti alle 2 del pomeriggio eh, mi interrompo comunque, non vado a inserirne altri fino alle 20 perché ho esaurito il numero di pazienti che avevo come, come parametro di simulazione. E quindi per ognuno di questi dovrò creare un nuovo paziente e inserirlo nella coda e poi ovviamente ora uguale ora plus... Duration, uh, t arrival okay. faccio, passare, faccio incremento l'ora e incremento il numero di pazienti inseriti. Okay. Queste sono le due operazioni che farò per passare da un paziente a quello successivo. Qui in mezzo cosa devo fare? Beh, devo creare un paziente, creare un evento che rappresenti l'arrivo di quel paziente. Quindi creerò un paziente P new patient, e poi dobbiamo però metterci i parametri del costruttore, e poi ah, creerò a questo punto un evento, e uguale new event, con i suoi parametri, e alla fine semplicemente lo aggiungerò in coda, this.queue.add dell'evento E... Eh, in più il paziente abbiamo detto che lo aggiungiamo in una lista, scusate, nella lista di tutti i pazienti che abbiamo ricevuto, così li abbiamo, non ci li dimentichiamo visto che li abbiamo creati, this.patients.add di P, chiamato P il paziente. Ok? Quindi, creo l'oggetto paziente, creo l'oggetto evento, il paziente lo metto nella lista dei pazienti che mi serve per contarli, vediamo cosa ci serviranno, ma comunque rappresenta il mondo eh, di tutti i pazienti che ho e avrò, avrò e eh, invece l'evento rappresenta la coda, chiaramente, di, di simulazione. Allora, quali sono i parametri di patient, della classe paziente? E abbiamo local time e color code. Allora, local time è facile, perché è l'ora di simulazione il paziente è arrivato a quest'ora il color code eh, quale deve essere? Eh beh, il, il, il testo ci diceva di andare a partire da un bianco e poi a rotazione bianco giallo rosso, bianco giallo rosso e così via ok? Eh, quindi potre, possiamo partire dal colore Quindi possiamo dire che il colore, che è un patient, una variabile di tipo patient.colorCode, colore inizialmente sia un color code white. Quindi anche qui abbiamo una variabile che aggiorniamo dentro il ciclo, e quindi questo è un colore. Gli passo questo colore, che inizialmente è white, poi quando passo da un paziente a quello successivo dovrò cambiare il codice colore e aggiornarlo, e quindi se per caso eh, colore è uguale mettiamo equals a color code.white, allora dovrò dire che colore è uguale a color code.yellow, altrimenti else if Colore equals, se fosse invece era giallo, il prossimo paziente che arriva sarà rosso, altrimenti, beh, vuol dire che era rosso, allora il prossimo paziente che arriva sarà bianco. quindi tre righe antipatiche di codice semplicemente per dire ehm, qual è il colore del paziente che sta arrivando eh, mi state dicendo delle cose che sono giuste probabilmente, sì, perché nella trio mettiamo, eh, ne segn... questo non dovrebbe essere fatto quando processiamo l'evento triage avete ragione voi, sì non è troppo presto per segnare il colore adesso certo, certo, certo quindi questo codice qui non serve adesso, serve, alla fine, quando, serve quando farò il triage. Scusatemi. Per ora lo commento. Perché è il triage che assegna i colori, diciamo così, a rotazione. Avete ragione. Eh, quindi in realtà qua l'unico colore che ci metto, che ci devo mettere è... Anche questo non mi serve più. Teniamo il codice perché ci servirà più avanti. Eh. Eh, quindi. Adesso è l'evento di arrivo. Quindi il colore è l'abbiamo chiamato, grazie per avermelo, new, il codice new quindi color code new. e poi alla fine del triage, giustamente come mi dite dovrò eh, assegnare poi il colore ok, a questo punto scusate per la digressione, ma questo codice qua lo spostiamo, ci servirà più avanti, eh, creo un evento quindi è arrivato un paziente, giustamente non, ho, non so ancora il colore, crea un evento a cui devo passare il tempo, il tipo di evento e eh, il riferimento all'oggetto paziente che, rap che rappresenta quale paziente sta arrivando. Okay? Quindi il tempo è ora, eh, il tipo di evento è eh, event type.arrival e il paziente è il nostro P. Okay, quindi al netto di questo casino che ho fatto con i colori che non servivano ancora, abbiamo, abbiamo riempito la coda degli eventi, di eventi arrival, di tanti pazienti P, okay? che, eh, che abbiamo anche memorizzato in una lista per tranquillità, e su tutti i pazienti P saranno, avranno codice new per il momento. Okay? Questo è l'inizializzazione, direi che a questo punto siamo a posto perché abbiamo inizializzato lo stato del mondo e la coda degli eventi con gli eventi iniziali. Adesso il codice più semplice è questo qua in cui si esegue la simulazione, che è semplicemente il codice di estrazione dalla coda ogni volta del prossimo evento e della chiamata del process event sull'evento stesso. Quindi qua tipicamente sarà sempl semplicemente un codice while. Uh, ah, no, ancora un'altra cosa devo fare nell'inizializzazione Devo inizializzare i parametri di output Devo metterli a zero Perché altrimenti quando, quando ricomincio la simulazione con nuova init eh, Ovviamente dovrò ripartire a contare da zero Quindi prima di iniettare gli eventi di input Inizializza i parametri di output Parametri di output Eccoli qua, e che sono dis.patients uguale 0, dis.patients dead uguale 0, e speriamo che ci rimanga, e dis.patients uh, uh, treated uguale 0. Ok? Ok, adesso possiamo arrivare finalmente, come mi ero ricordato nella simulazione, perché poi mi vedevo questi valori cambiare e mi sono ricordato che ne avevo iniziare, inizializzati. While uh, this.q.isempty è falso, quindi while not, finché la coda non è vuota, vado a estrarre un evento dalla coda poll e process event di e il metodo run per noi è molto semplice ecco, magari approfittiamo di aver scritto il metodo run e process event è ancora vuota per verificare cosa abbiamo messo nella coda, questo è il primo punto il primo momento in cui effettivamente possiamo fare qualcosa di utile, ok? Il simulato, di, di, possiamo provare ad eseguire il simulatore stesso quindi ma qui potremmo magari fare una, una un piccola stampa dell'evento stesso prima di processarlo quindi system.out.println dell'evento così vediamo cosa abbiamo messo dentro okay? per far funzionare il printline mi serve ancora un secondo per mettere il toString dentro evento e magari anche dentro paziente quindi aggiungiamo ancora toString Dentro la, classe, eh, non, scusami, dentro la classe evento uh, source toString time type patient va bene e poi patient a sua volta anche lui avrà un suo toString che ha l'arrival time e il colore così possiamo stampare qualcosa, allora a questo punto possiamo scrivere due righe dentro il test simulator, simulator sim uguale new simulator, a questo punto sim.init qui potremmo a questo punto modificare tutte le variabili che vogliamo di ingresso ma per noi hanno tutte un valore di default e quindi per il momento come prima e poi possiamo fare un sim.run dopodiché quindi qua possiamo impostare i parametri eseguire la simulazione e poi in fondo potremo leggere l'output ok eh, allora così vediamo Cosa succede? Se va subito in crash, che ci siamo dimenticati già qualcosa, oppure se possiamo continuare con l'implementazione. Allora, non è andato in crash, stranamente, e mi dice che c'è un evento alle ore 8, che è l'arrivo di un paziente, che ovviamente si ricorda che è arrivato alle 8, di colore nuovo, 8.5, arrival, patient, 8.05, colore new, e va avanti per un certo numero di pazienti tutti uguali fino alle 17.55, fino alle ore 18 praticamente, dove probabilmente ci sono esauriti i pazienti da considerare. Ok, quindi finora sembra corretto. Okay? Eh, avvieremo la simulazione con a partire da questa coda degli eventi. Adesso bisogna fare funzionare il mondo quindi tutto il resto del lavoro starà, sarà dentro questa process event che come sempre ha un evento e deve fare cose diverse in funzione del tipo dell'evento quindi ci sarà un bello switch sulla base del tipo dell'evento get type e in ciascuno caso in ciascuno diciamo così, il ramo di questo switch dovrò fare cose diverse e quindi è abbastanza può essere lungo eh, perché abbiamo allora quali sono gli eventi? Il bello di avere un enum che tu arrivi qua, fai il controspazio e ti dà l'elenco degli eventi, arrival, break, poi un secondo caso che è andiamo in ordine, timeout, no, sulla triage, che è quello subito dopo, break, poi un punto e virgola. Poi un terzo caso, un Due punti, non un punto e virgola qua, poi ho un terzo caso che è quello dei possibili, beh, mettiamo prima il caso normale: Free Studio, si libera uno studio e quindi vado, break, e poi ho eh, il, i vari timeout, break, e poi avrò l'ultimo caso che rimane non è rimasto niente arrival triage free studio timeout e sono solo questi arrival trial free studio arrival trial e treated ok quindi treated due punti break e non ci sono altri casi quindi questi sono tutti i casi tutti i tipi di eventi no? che devo ehm, che devo gestire allora, quando arriva un paziente cosa devo fare? E qui la domanda è semplicemente questa. Quando succede questo evento con un certo paziente che conosco, quindi magari quello che posso fare, prima per comodità mia, eh, posso anche estrarmi il paziente P dall'evento, così non devo scrivere centomila volte e.getPatient, e posso anche estrarmi la local time ora da e.getTime quindi estremo queste informazioni e dal paziente posso anche estrarmi il codice colore del paziente solo per comodità mia eh? uh, patient.coralcode colore uguale p.getColor quindi ho comode in queste tre variabili le informazioni che mi serviranno per decidere, hm? non sono estratte semplicemente. Adesso, se sono un evento di arrival, quindi il paziente è arrivato, io devo decidere che tra 5 minuti finirà il triage. Non devo fare altro. Okay? Quindi semplicemente nel momento in cui il paziente è arrivato, quando consumo l'evento arrivo paziente, devo schedulare, prevedere un evento di fine triage tra 5 minuti quindi qui dovrò semplicemente dire: allora io dovrò ehm, creare un nuovo this.q.add un nuovo evento, new event. Di eh, con tre, allora questo ha sempre tre parametri, il primo parametro è l'ora. Quindi quando capiterà l'evento, il tipo di evento è il paziente. Allora, come paziente otteniamo P, il tipo di evento sarà triage, uh, event type.triage, e l'ora sarà adesso più uh, la duration del triage. Non ho altro da fare. Il modello del mondo non cambia perché non arrivano i pazienti e i pazienti non cambiano colore. Eh, vediamo un po' il paziente. Lui aveva... perché siamo sempre new. Rimane sempre new. Perché non ha ancora un codice colore assegnato. È in attesa del triage, quindi non devo cambiare il colore del paziente. Non devo aggiornare nessuno dei contatori in output e quindi ho finito. Triage. Okay? Quindi è arrivato, viene messo in triage. Se vogliamo possiamo rifare la simulazione, anzi conviene farlo ogni volta e vedere cosa succede. Vediamo che a questo punto abbiamo alle 8 arriva un certo tizio, alle 8.05 arriva un secondo tizio, ma anche alle 8.05 eh, viene terminata il triage del primo tizio che è arrivato, poi alle 8:10 arriva un altro, alle 8:10 c'è il triage del, del secondo e così via. Okay? Quindi qui vediamo un alternarsi di arrival e triage di tutti i pazienti e il triage di ogni, di ogni paziente è vedete che qua c'è un triage alle 8:05 di un paziente che era arrivato alle 8:00. E così via. Qui c'è l'arrival alle 8.40, alle 8.45 qua sotto c'è un triage del paziente che è arrivato alle 8.40, quindi non, non li stiamo mescolando questi pazienti. Eh. Um. Alessandro, essendo new non va subito nel default? Qui non c'è nessun default in questo, se stai parlando del, di questo switch non c'è nessun default. Poi attenzione, il tipo di evento non è new, non confondiamo, è al paziente, torniamo su, quando ho inserito gli eventi. Il tipo di evento era arrival, new era il colore del paziente. ok? Purtroppo abbiamo questa doppia no, struttura dati da mantenere. Eh, qual è NP? Lorenzo mi chiede. NP era il numero di pazienti, no? se è questo che mi chiedi è il parametro che io ho chiamato eh, non patients, questo cioè il numero totale di pazienti che vogliamo simulare in questa giornata che è un parametro di ingresso che come default ho messo 120 ok eh, arrival, triage triage devo eh, creare un nuovo evento che metta la persona, innanzitutto, quando io termino il triage, questo utente avrà un colore. Quindi sono all'istante di tempo in cui ho finito il triage, e devo, dare un colore, devo fare un set color al nostro paziente P. Dopodiché dovrò schedulare eventuali timeout in funzione del colore che ho segnato. Allora qui è dove devo eh, giocare con quel codice di prima che avevo scritto ma poi commentato, di un colore che si incrementa ogni volta ok eh, lo posso mettere dunque, questo codice colore chiamiamolo, facciamo così mettiamolo in una funzioncina perché il è un codice veramente antipatico questo che, quindi chiamiamolo private paziente punto accent.col ecco eh, l'ho scritto con la z per quello non la trovava punto .color code eh, prossimo colore e questo controlla eh, prende una variabile di classe quindi diciamo private int eh, private co color code sempre che chiamiamo ultimo colore la inizializzo white no la devo inizializzare white qua eh, color code white E poi ogni volta vado a vedere se, questa è una variabile che userò solamente all'interno di questa funzione. Se è l'ultimo colore, allora lo cambio. Ultimo colore lo cambio. E poi faccio un return di ultimo colore. Ok, quindi ogni volta che chiamo questa funzione mi darà il prossimo colore partendo dal bianco e andando avanti. Questo è il codice che avevo scritto prima. L'ho spostato in una funzione a sé stante e quindi la posso usare qua quando nel triage imposto il colore del paziente P al ehm, suo colore nuovo, quindi chiamo prossimo colore del paziente P. Okay? quindi questa, questa mi genera potrebbe essere una funzione dentro cui ho una generazione casuale del codice colore o la prendo da qualche, da qualche altro criterio, per ora abbiamo un meccanismo a rotazione okay? alla fine del triage e imposto questo paziente col nuovo colore adesso devo definire il um, cosa può succedere adesso a questo punto il paziente è in sala d'attesa è in sala d'attesa con un certo colore in waiting rosso, waiting bianco, waiting giallo, cosa può succedere? Che io posso impostare dei timeout. A seconda del colore che gli ho dato, imposterò un timeout diverso. Quindi se il colore che gli ho dato, p.getColor, fosse uguale al colore patient.colorCode uh, white, allora imposterò un evento che scatta dopo il timeout del bianco e quindi l'evento sarà uh, dunque uh, new event col tempo ora plus il timeout del bianco il tipo di evento è EventType.Timeout, il paziente è sempre P. Allora, ho preso un paziente e gli ho segnato un colore, se il colore che gli ho appena segnato è bianco, allora schedulo l'evento Timeout, dopo una durata pari al Timeout di attesa dei bianchi, sempre per il paziente P. Quindi ho aggiornato l'informazione sul paziente P e ho schedulato il prossimo evento che succederà se non succede nient'altro al paziente P. E poi vado avanti. Else, se invece era giallo farò giallo, se invece era rosso farò, già, farò il timeout out del rosso. Quindi yellow, yellow, red. Red. e proviamo a vedere cosa succede nel nostro simulatore allora abbiamo degli eventi in più che prima non c'erano arrival, arrival, triage quindi qui è arrivato eh, questo type triage questo color new è il colore del paziente che ho estratto dalla coda con l'evento triage. Quindi lo reinserirò di nuovo con un colore, vediamo se c'è un colore in timeout, eccolo qua, yellow. Quindi ad esempio qui c'era un paziente che era entrato alle ore 8, che aveva il colore giallo, cioè a cui è stato segnato il colore giallo, alle 8.35. È scattato il timeout perché un giallo dopo 30 minuti, quindi era questo paziente qui, era quello delle 8, a cui ah, abbiamo già segnato il giallo perché ho chiamato il prossimo, quindi dal bianco passa subito il giallo, vabbè è un dettaglio. E quindi alle 8.05 viene inserito il triage e alle 8.35 scatta già il, il, il time out perché lui ha già dalle 8.05 alle 8.35 già aspettato 30 minuti con codice giallo e quindi in qualche modo si aggrava. Qui c'è un altro time out di un paziente rosso che alle 8, era entrato alle 8.05, quindi alle 8.10 ha finito il triage, è rimasto in attesa 30 minuti, alle 8.40 è morto. Poi abbiamo un altro time out qua sotto di un paziente giallo, vediamo se c'è un time out di un paziente bianco prima o poi, quindi hanno un tempo di attesa maggiore, eccolo qua, di un'ora. Quindi questo paziente bianco era arrivato alle 8.10, avrà finito il triage alle 8.15 e, e alle 9.15 si è stufato e è andato a casa. Sì Irene hai ragione, e infatti questa simulazione parte come primo colore yellow anziché come primo colore white perché ho sbagliato a inizializzare il valore iniziale del colore, adesso lo andiamo subito a correggere no? proprio per questo mi piace, scrivo tre righe di codice e lo testo perché mi accorgo subito di questi problemi perché so su che cosa concentrarmi, mi concentro sul codice che ho appena scritto, altrimenti quando scrivessimo troppo codice, alla fine c'è un problema e rischia di, no, non, rischiamo anche di non accorgercene hm? di non notarlo in mezzo a tutto l'output. Eh, Quindi in realtà quello che abbiamo che ho sbagliato qua è. In realtà l'ho sbagliato due volte eh? sono stato pigro e la pigrizia non paga mai. Questa variabile qui non va inizializzata qua perché se io facessi più volte init e facessi più simulazioni di fila devo reinizializzarlo ogni volta quindi questa inizializzazione qua va dentro init c'è poco da fare quindi dimentichiamo la pigrizia eh, Facciamo le cose va come vanno fatte la dichiarazione della variabile la faccio di fatto qua dove dichiaro il modello del mondo che non è proprio il modello del mondo ma vabbè insomma è un pezzo del mondo che sto creando e l'inizializzazione vera e propria la metto nel metodo init qua Così sono sicuro che ogni volta che chiamo init, inizializzo il colore a red e so che la mia funzione che genera i colori, come primo, mi darà il colore, il colore bianco. Okay? Poi ci sono cento altri modi di farlo, ovviamente. Però così sono sicuro che sia ripet ripetibile la simulazione. In questo caso dovrei vedere che Vabbè, i primi timeout sono sempre gialli, ma il primo paziente perché eh, sono più brevi. Quindi il primo timeout è giallo, di, però del, del secondo paziente che è arrivato, vediamo che è quello dell'805. Mm? Eh, volendo, adesso mi sto accorgendo che per, per, per facilità di debug sarebbe tanto carino avere anche un campo numerico dentro il paziente, no? paziente numero 1, 2, 3, 4, 5, così è più facile anche capire e seguire no? eh, il singolo paziente. Mm? Quindi se, se volessimo potremmo aggiungere un campo anche numerico dentro il paziente. Eh, ok, quindi abbiamo trattato eh, l'arrivo, il triage, possiamo trattare ancora, tra perché è facile, il timeout e poi facciamo un, un po' di intervallo. Okay? Il timeout è relativamente facile perché il timeout significa semplicemente mi, mi tolgo da un colore, da uno stato e vado in uno stato diverso. L'evento timeout si comporta in modo diverso A seconda del colore che ha il paziente Ricordiamoci che l'evento timeout può solo scattare Se sono in lista d'attesa E quindi sono in uno di quei tre stati eh, White, yellow oppure red E faccio cose diverse ovviamente Ok? Allora, eh, a questo punto potrò, potrò ad esempio fare uno switch Anche qua, uno switch è andato dentro uno switch E vabbè sulla base del colore, colore ricordiamoci che l'abbiamo estratto dal paziente, che può essere, color si chiamava, no, si chiamava colore, non scritto in italiano, vabbè, che può essere, a questo punto, io so, so che il timeout può arrivare solamente se il colore era white, Può arrivare solamente se il colore era yellow. Può arrivare solamente se il colore era red. Se arrivasse un timeout in qualunque altro caso, c'è qualche problema, no? non deve succedere. Proviamo ehm, a metterlo. nel caso di default, stampiamo un messaggio di errore, poi in realtà in alcuni casi potrà capitare, lo vedremo, system.out, printline eh, è arrivato, chiamo, erro, eh, errore, timeout, con colore, più colore. Vediamo cosa capita. Um, ok, allora, se il time out, se io ero in bianco e scatta il time out, vado a casa. Uh, quindi vado a casa, cosa vuol dire? Vuol dire che uh, il paziente lo posso mettere semplicemente out. Non devo, non devo fare altro. E non devo generare nuovi eventi. Semplicemente registro il fatto che il paziente è andato a casa. Quindi nel mio simulatore lo dirò che il paziente qui punto set code, set color, diventa uh, white, no scusate diventa um, uh, out, color punto out. Tu sei fuori. E mi ricordo che devo incrementare il numero di pazienti abbandonati. Non devo più schedulare nessun evento perché questo paziente ormai me lo sono tolto dai piedi. Caso giallo. Il paziente è giallo e quindi al scattare il suo timeout peggiora. Diventa un paziente rosso. Quindi... Innanzitutto dico che diventa un paziente rosso, red, e essendo un paziente rosso devo fare ciò che facevo sui pazienti rossi, cioè schedulare un timeout di rossi. Quindi dovrò andare a eh, aggiungere, fare esattamente quello che facevo prima col triage, con un rosso, cioè aggiungo... Il time out del rosso. Quindi, poiché è diventato rosso, è come se fosse un rosso adesso, e quindi vale il suo, time, il suo tempo di 30 minuti, per cui un rosso può aspettare dopodiché muore, e lo schedulerò tra 30 minuti. Se invece arriva eh, un timeout quando sono rosso, allora sono morto. E quindi il paziente morto ha uno stato, un codice colore che è sempre no, che è black in questo caso. Abbiamo e Blackout forse possono essere la stessa cosa, ma chiamiamolo black, quindi p.setcolor color code. .black e non devo fare nient'altro se non ricordarmi di contare i morti. Patience, dead, più più. Quindi mi sposto da, un, da uno stato all'altro a seconda delle priorità. Chiaramente qua, poiché non abbiamo mai l'evento free studio in cui posso venire curato o abbandonano o muoiono tutti, cioè, noi stiamo uccidendo tutti no? in questo nostro pronto soccorso perché non ci sono medici che chiamano però lo vediamo eh... ad esempio vedete che alla fine abbiamo tutta una serie di timeout di pazienti, questo qua è bianco, va a casa e poi abbiamo dei timeout out con i, con i rossi, rossi o bianchi, perché tutti i gialli nel frattempo si sono trasformati in rossi ok quindi se volessimo seguire che cosa ha fatto ad esempio quello di arrival time 0 sappiamo che è bianco quello di arrival time 05 sappiamo che è giallo quindi se andiamo a cercare arrival time 05 vediamo che cosa gli succede lui è arrivato gli facciamo il triage eh, è scattato il timeout da giallo alle 8.40 quindi qua è diventato rosso e qua è morto alle, alle, alle 9.10 perché è scattato il secondo timeout di un paziente che era già rosso. Ok, okay. ciò che ci manca ancora. No, quindi, qui abbiamo gestito questi tre eventi: arrivo, triage e timeout. Uh, il caso treat è di nuovo banale perché basterà dire beh, uh, ti conto come guarito e basta ed esci la cosa complicata è eh, il free studio cioè il fatto di entrare uh, in uno studio e, perché qui dentro ci sarà poi la logica di gestione delle priorità del, del paziente stesso cioè chi deve entrare nello studio quando uno studio si libera mm? e poi ci saranno dei problemini sull'avvio della simulazione che, che, che poi vedremo cioè sul fatto che eh, ci... vabbè ma lo vediamo dopo quindi eh, io farei un po' di pausa evidentemente la parte sui grafici che pensavo di fare non ci sta oggi perché terminiamo questo esercizio ma tutto sommato qua andiamo a toccare tanti ingredienti, tanti problemini, tante casistiche che poi eh, troveremo anche negli altri esercizi più complicati quindi mi, mi pare che valga la pena no, riuscire a, a Diciamo, spendere il tempo per analizzarlo con calma okay? e terminare questo esercizio con calma. Eh, certamente nell'intervallo faccio commit, così potete, eh, se volete, dare un'occhiata, eh, scaricarvelo e così poi tra 15 minuti, come al solito, riprendiamo e cerchiamo di completare questo evento. C'è rimasto un evento solo, ma purtroppo è abbastanza diciamo così, denso di informazione anche questo. Ok, allora faccio commit, faccio intervallo, ci rivediamo tra sono le 10 e 19, potrebbe essere alle 10 e 25. Hm? No, 35, facciamo 10 e 30, facciamo solo 10 minuti di intervallo. Perché così recuperiamo i 5 minuti finali che lascio ai tentati studenti. Ok, quindi riprendiamo alle 10.30 in 11 minuti ah, ho scritto 31, dai, via, ne ho regalato uno. Il caso rosso è molto semplice. Lo faccio diventare black e eh, lui è morto. Okay. Ci vediamo tra dieci minuti dai.